È tornato gatto nero, ha deciso di cambiare, ha estratto la sua testa dalla sabbia riva al mare, ha deciso una cosa che da quell'istante nella vita avrebbe fatto di importante in un mondo di muri bianchi con su sopra scritte inquietanti in un imperante razziale arriva a dire che non è mai abbastanza il male per strada cose mai viste gente sola Gente sola che cammina, che cammina con la faccia triste. Non c'è più luce negli occhi, negli occhi della gente. C'è fame sul pianeta, in tutto il continente. Piovono parole. Su un mondo devastato Si innalzano piccole mani Che chiedono aiuto Maledetto pianeta Finanza di un mondo irreale Maledetta, maledetta moneta Fabbrica del male non ci sono parole, non c'è giustificazione Mondo ingiusto, sazio di umilazione Non ci sono scrupoli né sentimenti Vite in balia di mani, mani potenti non ci sono parole, non c'è giustificazione, ma sdegno e vergogna per questa situazione. Non ci sono parole, non c'è giustificazione, rimane solo la musica e questa mia canzone.